nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica stola maxi stola e che io ho deciso di chiamare granito questo perché il filato che ho utilizzato che è quello della dmc linea pirouette si chiama appunto color granito ed è l'801, ha delle sfumature fantastiche per vedete ha queste sfumature del grigio ma anche ogni tanto questo sprizzo di rosa e mi piace tantissimo proprio per questo per poter realizzare questa stola che è larga circa 52 cm e lunga circa 203 cm io ho utilizzato Due di questi gomitoloni lavorandoli con un centro numero 5, ogni gomitolo è da 200 grammi misura 500 metri, quindi ha un ottimo metraggio per essere da 200 metri. Io lo trovo fantastico. Ma voglio farvi vedere altri colori che sono disponibili sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione, ma magari anche forse nel primo commento, quindi sul mio sito eccoli qua alcuni colori abbiamo questo che ha queste fantastiche sfumature del viola ma anche del blu oppure abbiamo delle sfumature un po' più classiche tipo quelle eh, di una sorta di uh, terra perché vedete abbiamo il um, giallo ma anche il rosso un po' di marroncino oppure abbiamo quest'altro che ha veramente delle sfumature particolarissime e molto belle che vanno da questo azzurro acqua a anche un rosa antico è veramente spettacolare questo è il numero 270 84. Io lo adoro anche questo, ma mi piace anche tantissimo questo. Comunque, sul sito, oltre a questi, tre, uh, questi quattro colori, ce ne sono veramente molti altri. Gli unici che sono purtroppo terminati e non sono riusciti a riassortire, quindi se ne riparlerà uh, inverno prossimo, sono il colore con cui ho fatto il coprispalle foresta, ossia il colore amazzonia, e il colore fumo e cene. Per il resto tutti gli altri colori sono tutti disponibili. Ma andiamo a parlare di questa bellissima stola, il cui disegno, come potete vedere, ha questi fiumi fiorellini che si alternano io la trovo fantastica sono sette giri che vanno sempre ripetuti quindi veramente semplicissima fino ad arrivare alla lunghezza desiderata potete farla anche più larga più lunga un po più stretta come preferite io ho preferito fare questa maxi stola perché come mi avete visto anche in alcune foto che sto pubblicando sia su instagram che su facebook a volte per poter mettere la giacca sopra mi piace portarmi in alto così la stola e agganciarla in vita con un bel cinturino per poi mettere sopra il cappotto in modo da stare ancora più coperta e poi quando mi levo il cappotto liberare la stola e quindi avere questo movimento più fluido, eh, quindi mi piace anche fare questa maniera. Detto ciò, spero che anche questa semplicissima ma carinissima creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferrozzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola, io ho deciso di utilizzare il filato della dmc linea pirouette il colore che ho scelto io è il numero 801 che ha queste fantastiche sfumature con il rosa e il grigio ma guardate qui abbiamo anche altre sfumature una più bella dell'altra trovate tutte sul sito um, filati elsa allora la lavorazione che andremo a fare io lavorerò con un 100 il numero 5 e monterò 76 catenelle qui è solo un doppio è un campione montando 76 catenelle avrò una larghezza di circa 52 centimetri, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12 a cui vanno aggiunte 4 catenelle. Quindi mi raccomando, se la volete più grande, cioè un po' più larga, alle mie 76 catenelle aggiungete altre 12 catenelle. O anche se lavorate con un filato più sottile, ricordatevi: multiplo di 12 più 4 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle, che sono stata prima maglia alta. Salto la, catenella, la prima catenella di base delle mie, delle, nel caso grande, 76, quindi ho montato di meno, vado nella seconda catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva, devo fare un totale di 5 maglie alte, 3 già le ho fatte, vado nella successiva 4, vado nella successiva 5. 2 catenelle, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta doppia. Quello che sto facendo adesso, sia dalle 2 catenelle, è quello che andremo a ripetere per tutto il giro. 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e vado a fare 7 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e si ricomincia da capo quindi 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo due volte il filo sull'uncinetto salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta doppia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 2 catenelle di separazione, 1, 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione e quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare per tutto il giro. Per terminare il giro salto le 2 catenelle e vado a terminare facendo 5 maglie alte, una in ogni catenella. 1, 2, 3.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 una maglia alta sopra la maglia alta successiva per un totale di tre maglie alte quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il secondo giro quindi 3 catenelle di separazione vado direttamente nell'archetto prima della maglia alta e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione vado nell'archetto subito dopo la maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 2 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte quindi una vado la successiva 2 vado nella successiva 3 di nuovo 3 catenelle 1 2 3 salto tutto entro nell'archetto i 2 catenelle poco prima della maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa Catenella di separazione vado nell'archetto successivo subito dopo la maglia alta doppia e vado a fare una maglia al bassa 3 catenelle. Salto 2 maglie alte di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una due e 3-3 catenelle: una, due, tre. E di nuovo vado dove ho l'archetto, vado subito prima della maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, vado a, faccio questo quindi per tutto il secondo giro, vado a terminare saltando 2 maglie alte entrando nella terza e vado a fare la mia prima maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quello che facciamo adesso lo facciamo per tutto il giro. Due maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle restando vicino alle maglie alte precedenti. Quindi una. 2 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendiamo due volte il filo sull'uncinetto andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella e facciamo la nostra maglia alta doppia 2 catenelle di separazione prendo il filo vado nell'archetto successivo il più possibile vicino alle tre maglie alte non troppo per andare a fare comunque due maglie alte una e 2 vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi stiamo ricominciando da capo quindi una due e tre e di nuovo quindi due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle restando vicino alle maglie alte appena fatte quindi una due-due catenelle di separazione 1 e 2 Prendiamo due volte il filo, sull'uncinetto. Andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle: archetto successivo andiamo a fare due maglie alte il più vicino possibile, alle tre maglie alte quindi una e due, una maglia alta sopra ogni maglia. Alta: una, due, e tre. Scusate, devo tirare un po' di filo. Eccomi e quindi 2 maglie alte all'interno dell'archetto, di 3 catenelle: 1 2 due. due catenelle di separazione. Prendiamo due volte il filo sull'uncinetto. Andiamo nell'archetto di una catenella. E andiamo a fare la nostra maglia alta doppia, 2 catenelle archetto successivo e si ricomincia da capo questo è quello che dobbiamo fare per tutto il terzo giro vado dove ho più vicino al possibile le tre maglie alte realizzo le mie due maglie alte una due e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta una due e tre per un totale quindi di cinque maglie alte e abbiamo terminato così anche il terzo giro ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il nostro quarto giro semplicissimo andiamo a fare 3 catenelle che sono a prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre e quattro due maglie alte nell'archetto di due catenelle una due una maglia alta sopra la maglia alta doppia 2 catenelle nell'archetto di 2, scusatemi, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e si ricomincia da capo e quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle una 2 una maglia alta nella maglia alta doppia 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e si ricomincia da capo quindi dobbiamo fare questo per tutto il quarto giro continuiamo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 3 4 5 6 7 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle 1 2 una maglia alta sopra la maglia alta doppia 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e terminiamo il giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi 1, 2 3 4 e 5 abbiamo terminato così anche il nostro quarto giro quinto giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta adesso dobbiamo fare un totale di 11 maglie alte una già l'abbiamo fatta dobbiamo andare a fare quindi le altre 10 quindi una io conto con 11 quindi una l'ho già fatta 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Noi stiamo riandando a fare questi fiorellini, però a sfalsati. Quindi adesso andiamo a fare 2 catenelle prendo due volte il filo sull'uncinetto salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta doppia 2 catenelle salto 2 maglie alte e vado a fare adesso 7 maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 e 7 e si ricomincia da capo 2 catenelle salto 2 maglie alte entro nella terza e vado a fare una maglia alta doppia 2 catenelle, ora per continuare dovete fare sempre 7 maglie alte. Avrei dovuto fare un motivo in più, così si vedeva. Vabbè, comunque dovete fare sempre sette maglie alte quando poi invece siete arrivate alla fine, saltate 2 maglie alte e andiamo a fare le nostre 11 maglie alte. Perché vedete, qui ne avevamo 11. Però nel continuare il giro ne dovete fare solo 7, quindi una, due. Tre. Ops. Quattro. Cinque. Sei, sette, otto, nove. Dieci. E undici. terminato così anche il nostro se eh, il nostro quinto giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro e andiamo a realizzare un totale di 9 maglie alte quindi 3 catenelle 9 maglie alte una sopra ogni maglia alta una già abbiamo fatta 2 3 4 5 6 7 8 e 9 3 catenelle 1 2 3 quello che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro salto 3 ma salto le ultime due maglie alte entro nell'archetto di due catenelle poco prima della mia maglia alta doppia e vado a fare una maglia bassa catenella di separazione archetto successivo maglia bassa 3 catenelle 2 3 salto 2 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte una sopra ogni maglia alta quindi una due tre e si ricomincia da capo 3 catenelle e vado di nuovo a fare una maglia bassa nell'archetto poco prima della maglia alta doppia catenella archetto successivo maglia bassa 3 catenelle salto 2 maglie alte di nuovo da fare 3 maglie alte quindi per tutto il nostro sesto giro noi andremo a fare 3 maglie alte saltando le prime due e le ultime due si terminerà invece il giro saltando le ultime le prime due maglie alte andando a fare 9 maglie alte quindi una due 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Abbiamo terminato così anche il nostro sesto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro settimo giro che consiste nel realizzare di nuovo 11 maglie alte e vi faccio vedere come facciamo sempre nostre 3 catenelle una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi ci troveremo di nuovo con nove maglie alte quindi una già l'ho fatta 2 3 4 5 6 7 8 e 9 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle uh, di 2 catenelle uh, di 3 catenelle si sì, scusa e 2 2 catenelle di separazione quello che facciamo adesso lo faremo naturalmente per tutto il nostro settimo giro prendiamo due volte il filo sull'uncinetto andiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella andiamo a fare la nostra maglia alta doppia 2 catenelle vado dove o nell'archetto di 3 catenelle vicino alle 3 maglie alte vado a fare due maglie alte una e rientro 2 una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due e tre e di nuovo due maglie alte nell'archetto di 3 catenelle una 2 come potete vedere siamo di nuovo passati ad avere 7 maglie alte quindi avevamo 7 qui 3 e qui 7 quindi per tutto il giro voi dovete fare le 2 maglie le 2 catenelle la maglia alta doppia le 2 catenelle le 7 maglie alte facendone 2 nell'archetto 3 una sopra ogni maglia alta e 2 nell'archetto successivo quindi andiamo a terminare il giro facendo 2 catenelle Due volte prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. 2 catenelle, andiamo nell'archetto successivo il più vicino possibile alle maglie alte e andiamo a fare due maglie alte. Una e rientro due. e Andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, due, tre, quattro, cinque. 6 7 8 e 9 e abbiamo così terminato anche il nostro settimo ultimo settimo giro ci giriamo e andiamo a fare il nostro ottavo e ultimo giro che è semplicissimo perché è uguale al quarto ossia andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi iniziamo con le tre catenelle e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una 2, in realtà questa è già la terza scusatemi perché 1, 2, 3 quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle quindi 1, 2 una maglia alta sopra la maglia alta doppia, due maglie alte nell'archetto di due catenelle quindi una due, una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una, ops scusate una, due, tre, quattro.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 quindi si deve andare a fare questo per tutto il giro semplicissimo una maglia alta sopra ogni maglia alta, due maglie alte sopra nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta doppia, e terminiamo quindi andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi 8 giri, ups, fatta male qua. Dicevo: quindi 8 giri veramente semplicissimi. E possiamo Scusatemi, quindi dicevo 8 giri semplicissimi che ci servono per alternare i nostri fiori. E noi lavoreremo questi otto giri per tutta la lunghezza della nostra stola io la sto ancora lavorando in questo momento sono ferma a circa uh, 120 cm mi sembra l'ultima volta che l'ho lavorata ma devo <ride> lavorare ancora parecchio quindi alla fine vi dirò naturalmente quanti centimetri l'ho fatta lunga vi ricordo che io con le catenelle che ho montato la larga circa 52 centimetri mi giro un attimo con la lavorazione giusto per farvi rivedere il primo giro quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, dobbiamo fare 5 maglie alte, 1 l'abbiamo fatta, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza, andiamo a fare nostra maglia alta doppia. 2 catenelle saltiamo 2 maglie alte e andiamo a fare 7 maglie alte 7 maglie alte sono il numero di maglie che dovremo andare a fare per tutto il giro invece poi termineremo sempre facendo 5 maglie alte quindi dovete solo ricordare questo ma è semplicissimo quindi 3 4 5 6 7 si ricomincia poi con le catenelle la maglia alta doppia quindi questo è il risultato, uh, io uh, vi dirò alla fine quindi, quanto sono andata a lavorare uh, la mia stola. Ve la voglio bello lunga perché voglio una maxi stola, quindi secondo me almeno a 200 cm dovrò arrivare. Poi vediamo, naturalmente, alla fine vi dirò quanto ho lavorato.